La galassia Gran Finale è ora accessibile. Mi salvai il gioco? Ok. Ok. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e benvenuti nel, nell'ultima puntata di Super Mario Galaxy. Dopo aver completato al 100% lui, la... Tutto il gioco con Luigi Ora abbiamo sbloccato un'ultima Galassia sfida Che troviamo nel retro del pianeta Galassia gran finale vai lì? Ovvio Ok allora ci vediamo Allora Fai grande la galassia gran finale Ve lo dico velocemente perché questo video è molto corto è praticamente una, la galassia del Festival delle Stelle, però bisogna raccogliere le recentemente uh, Viola, come vedete qui. Ok, ora che io vi ho spiegato velocemente che cos'è questa galassia, mentre Mario ci gioca io vi spiego cosa ho fatto off-camera. Praticamente le uniche cose che ho fatto off-camera è finire al 100% il Super Luigi Galaxy, cioè Mario Galaxy con Luigi. Ci sono pochissime differenze. Uh, Luigi è il personaggio giocabile. Praticamente scivola un po' di più, uh, salta più in alto e quindi rende il gioco un po' più difficile da giocare. Um, oppure semplicemente diverso per alcuni. Um, non cambia praticamente niente nella storia. Um, soltanto che Luigi è quello lì che si vede... Cioè, il Luigi NPC dice: Beh, um, abbiamo. vai questo non, non ci interessa quello che dice Todd, ci parlo sopra. Um, praticamente, il Luigi NPC dice spesso: Ah, allora c'è un altro Luigi, oppure. Ah, um, c'è molta gente che si somiglia veramente. Um, e, e basta. La principessa Peach invece manda comunque lettera a Mario. Ma arrivano a Luigi perché Mario non esiste in quell'universo E i power up, i one up sono 20 invece che 5 Alcune missioni si chiamano in modo diverso perché c'è il nome Mario in, uh, in nelle, nelle missioni tipo Mario incontra Mario Si chiama Luigi incontra Mario nella galassia Valocco E basta, queste sono solo le differenze Ora abbiamo completato la galassia e prendiamo l'ultimissima stella. Cioè 121. Ne abbiamo. Almeno con Mario. Mario, c'è una lettera di complimenti per te. Va bene, la prendiamo. Ho mandato una lettera alla bacheca Wii. Oui. Immagino che tu non veda l'ora di vederla. Bene. Ora dobbiamo fare la stessa cosa. Ma con Luigi. Perché pure Luigi allega la sua sfida. E, e lo dobbiamo fare con lui pure. Infatti le, tutte le stelle del gioco sono 121 più 121 di Luigi che sono 242. Ve lo dice pure la lettera che, che, di, eh, che avete completato tutto il gioco al 100%. Anche se veramente io non l'ho ancora completato al 100% perché ho solo 4, 4, 400, no, no, 241 stelle. Ma tra poco ne prenderò 400, eh, 242. Ok, eccoci. E abbiamo preso tutte le monete pure con Luigi. Beh, Todd dice la stessa cosa solo che mette Luigi. Ah, un'altra cosa, il Luigi NPC è, è più alto del Luigi normale nel gioco. Abbiamo ottenuto tutte le stelle di, di questo gioco. E l'abbiamo completato al 100%. Beh, qui non ho salvato, però tanto si può salvare manualmente. Ovviamente, <ride> ovviamente non è che vado direttamente alla home di, della Wii. Ma posso anche... Um, posso anche... Sal sal salvare ed uscire. Ora non ci servirà più entrare in questo gioco, perché ora dobbiamo andare alla mia home Wii. Sì. Uh, come vedete tra poco se magari si carica. Come vedete sto giocando con la Wii U. Però vabbè, e gli orari sono sballati per qualche motivo. Ecco, questa è la, è la lettera di Luigi Luigi complimenti vivissimi. Hai raccolto tutte le super stelle. Sei, sei davvero eccezionale! Tutto il nostro staff. Ti ringrazio vivamente, vivamente per, per aver giocato fin qui. E ci sono delle immagini esclusive per chi finisce il gioco. Um, dice, hai raccolto tutte le super stelle del gioco, anche se non pre la prendete con Luigi, solo che non avete la lettera di Luigi. E per è meglio farlo. Allora, uh, sta finendo il video, però vi, vi, vi dico soltanto che... Uh, Dopo questo video riprenderò um, Pokémon Let's Go Eevee e dopo averlo finito inizierò la prossima Let's Play che sarà la, vinci che è la vincitrice del, uh, del sondaggio Ciao